Ucraina, chi trae profitto dal massacro di Buccia? A Buccia, un sobborgo di Kiev, i soldati russi avrebbero compiuto un massacro con oltre 300 morti alla fine di marzo 2022. I media occidentali non hanno il minimo dubbio su questo, ma gli osservatori critici della guerra sì. Come per ogni cosa, è bene considerare anche un racconto completamente diverso per farsi un'idea della situazione. Gli osservatori critici, come Thomas Röper della piattaforma internet Anti-Spiegel o la piattaforma internet P-News, si chiedono cui buono, cioè chi beneficia del massacro di Buccia? Per chi è buono? Certamente non per Putin. Questo massacro è devastante per la sua immagine. Il leader del Cremlino dovrebbe davvero essere così sciocco da uccidere 300 civili e servirli in modo sanguinosamente teatrale al mondo intero su un piatto d'argento? Perché Putin avrebbe dovuto fare questo favore ai suoi nemici? Quindi torniamo alla domanda a cui bono. Ovviamente questo massacro ha giovato solo al regime ucraino dominato dagli Stati Uniti e ai circoli anti-russi. Cosa supporterebbe questa tesi? I cadaveri di buccia indossano fasce bianche al braccio, come si può vedere nei video ucraini. Questo è il segno distintivo dell'esercito russo e dei suoi simpatizzanti. Le fasce blu, al braccio, sono dei segni identificativi dell'esercito ucraino e dei suoi simpatizzanti. Il fatto che i cadaveri indossino fasce bianche al braccio indica che erano vittime delle forze ucraine. Perché i soldati russi dovrebbero sparare ai loro simpatizzanti? Ci sono altri indizi? L'esercito russo ha lasciato buccia il 30 marzo 2022, cosa confermata dal sindaco della città nel suo videomessaggio del 31 marzo 2022. Ma perché Kiev porta la notizia dell'orrore dei 300 civili uccisi solo il 3 aprile? Cosa è successo in questi quattro giorni dopo il ritiro delle truppe russe? Una possibile risposta è fornita dal portale ucraino lb.ua. È uno dei principali portali di notizie in Ucraina che pubblica articoli in inglese, russo e ucraino. Nella sezione inglese, il 2 aprile 2022, è stato pubblicato un articolo intitolato Il reggimento Safari delle forze speciali inizia l'epurazione di buccia di sabotatori e complici della Russia, Polizia Nazionale. L'articolo parla di una epurazione di complici della Russia. Questo solleva la questione di chi doveva ripulire la città se l'esercito russo non c'era più. Secondo la piattaforma internet report24.news, sembra ragionevole supporre che gli estremisti di destra e i nemici estremi della Russia in Ucraina abbiano compiuto questo massacro come un'operazione false flag. Così facendo, sono riusciti ad attirare l'opinione pubblica occidentale ancora di più dalla loro parte. Secondo le persone che conoscono l'Ucraina, come la piattaforma internet unzermitteleuropa.com, questo ha perfettamente senso. Perché chiunque cada nelle mani del reggimento radicale di destra Azov, per esempio, come amico della Russia, non solo è un uomo morto, ma spesso viene torturato prima, se c'è abbastanza tempo. Numerosi video documentano questo comportamento. Il Ministero della Difesa russo vede anche un'operazione sotto falsa bandiera e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla questione, ma stando al Report 24, questa non è stata pubblicata dai media occidentali. Mosca ha chiesto due volte una sessione speciale del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma la Gran Bretagna ha rifiutato. Qui Bono, a chi giova? L'Occidente dominato dagli Stati Uniti vuole chiaramente far ricadere la colpa su Mosca, infiammando così ulteriormente gli animi contro la Russia e aggravando la situazione in Ucraina. Ma chi trae profitto dalle guerre? Non appena il capo del governo tedesco Olaf Scholz, alla fine di febbraio 2022, aveva annunciato il programma di armamento aggiuntivo di 100 miliardi di euro, secondo Werner Rügemer della piattaforma Internet Nachdenkseiten, BlackRock, il più grande investitore del mondo, avrebbe già iniziato a comprare azioni della più grande azienda tedesca di armamenti, Rheinmetall AG, produttore di veicoli corazzati, missili e munizioni. Secondo l'esperto finanziario tedesco Ernst Wolff, il capo di Rheinmetall avrebbe annunciato pubblicamente all'inizio del 2022 che il 2021 è stato il miglior anno in assoluto e che il 2022 sarà ancora meglio. Il maggiore investitore mondiale è BlackRock, che alla fine possiede proporzionalmente tutte le banche e le società. Proprio BlackRock è a sua volta rappresentata da tre manager di alto livello del governo degli Stati Uniti sotto il presidente Biden. Anche prima dell'Ucraina, le corporazioni di armi statunitensi erano i più grandi produttori ed esportatori di armi al mondo. Anche secondo Werner Rügemer, i gestori di BlackRock starebbero spingendo i membri della NATO in questa funzione, comprare ancora più armamenti. E chiunque si sia reso conto che, alla fine, tutte le catene mediatiche sono anche nelle mani di BlackRock, come vividamente mostrato nel documentario di Tim Gillen, non sarà sorpreso dalla loro fomentazione all'armismo anti Russia. Qui Bono, a chi giova, gli stati stanno aumentando i loro bilanci di armi con l'approvazione della popolazione fomentata in uno stato di odio e panico. In Germania, secondo Ernst Wolf, il bilancio delle armi verrebbe addirittura raddoppiato, e poi finiscono per comprare le loro armi da BlackRock. Qui si chiude il cerchio dei guerrafondai e promotori e profittatori della crisi e delle guerre. Non si dovrebbe fermare una volta per tutte questa guerra spietata e questo profitto della crisi, attraverso un divieto generale di profitto da crisi?